Cominciamo con Eugenio Sartorelli, che ringrazio per essere con noi. Eugenio, buongiorno. Buongiorno Manuela, buongiorno a tutti. Ecco, dobbiamo parlare di molte cose con te, però non possiamo non partire dalla solita panoramica dei mercati tenendo conto di questi ultimi dati. Oggi l'inflazione europea, ieri quella italiana e tedesca. L'Italia, sì, ha visto una decelerazione, ma rimaniamo sempre in doppia cifra. Eugenio, qual è la tua view? Beh, la view che cioè, rimane una struttura di fondo, che quando c'è un'inflazione, quella core ovviamente, al 5-3, poi ci, ci, raccontiamo, ci raccontiamo la storia che l'inflazione è figlia della guerra, eh, ma negli Stati Uniti è il 5-6, quella core, come mai? Evidentemente le cose sono un pochettino più complicate, non è solo questione della guerra, però... Eh, eh, cioè è questione anche della liquidità immessa dalle banche centrali, ma le banche centrali, soprattutto quella europea, fa finta, fa finta di niente. La struttura è che i rendimenti dei bond eh, americani perlomeno vanno van in quella direzione, perché sono qua, al 4, quasi al 4%, sì. però dovrebbero, arrivare, dovrebbero salire perché eh, aumenteranno ancora i tassi. E invece prendiamo di riferimento quelli europei, cioè il bund il bond al 2,5%, con un'inflazione al 5,3% mi sembra, eh, mi sembra è ancora di più di quando avevamo l'inflazione a, a 0, qualcosa e il Bund che faceva meno 0,8. Cioè il delta fra i rendimenti dei bond europei e l'inflazione core. N non, ha non ha motivo di esistere, non ha motivo nel senso che la, la, la, la BCE deve alzare questi tassi. Cioè considerate che per, per i fondi pensione queste sono perdite nette se sì, ne sì. poi i pensionati fra vent'anni, queste sono perdite nette e la Germania aveva già detto del pericolo quando i Bund erano negativi, perché è vero che per lo Stato tedesco vuol dire, cioè ricordiamoci Bund negativo vuol dire che io per prestare i soldi allo Stato tedesco lo pago questo vuol dire rendimenti negativi. E eh certo, perché non ho, lo dice la parola stessa, non ho un rendimento da quello che investo praticamente. No, anzi, no. Devo eh pagare. sì, esatto, uh, più. certo, perché ecco, è negativo. Ma per i fondi pensione, ovviamente i fondi pensione giustamente devono mettere anche qualcosa in azionario, se non hanno rendita, ma soprattutto vanno a, ri a rischio basso, cioè sui bond ad elevato rating. Un fondo pensione tedesco o d europeo, quello tedesco è chiaro che deve avere un tot di percentuale di soldi sui bond, e anche quello europeo, quindi anche un italiano, non è che può avere tutti i soldi sui, sui bond italiani, deve avere un po' francesi, un po' spagnoli, un po' tedeschi e così via. Certo. E che, che rendimenti può dare un fondo pensione? Che, che, che, che sta avendo che rendimenti che dobbiamo sempre paragonare all'inflazione, ormai sono anni che il Bund ha rendimenti rispetto all'inflazione negativi. E questi, questo è, è come lo sporco che lo si mette sotto il tappeto e per, poi viene fuori perché il tappeto si alza eh? poi lo sporco si accumula lì sotto e succederà qualcosa non, non succederà fra un anno ci vorranno un po' di anni ma questo, questo, questo fenomeno qua questa stortura creata dalle banche centrali, ed è figlia anche di un debito pubblico elevato ovviamente, ma questa stortura creata dalle banche centrali di bond che vendono meno dell'inflazione, creerà dei, dei, dei, degli, elementi, degli effetti pesantemente negativi in futuro. Certo, allora Eugenio intanto, perdonami, i future americani erano in rialzo in attesa di alcuni dati che adesso vado a leggere, ce ne sono un po' però direi, quello principale è il PIL, che al 27 e qui siamo in calo nettamente, cioè nettamente insomma partivamo da un 32 eh, queste su base trimestrale e le attese erano per un 2,9 quindi poi commentiamo questo eh, le richieste di disoccupazione continua sono 1654 contro le 1691 quindi qui siamo l'attesa era per 1700 quindi diciamo il l'ambito del lavoro pare sostenersi diciamo così mm. eh, ecco infatti ehm, e poi si sì, diciamo commentiamo questi due mh, poi poi ci, ci sono altri ma insomma eh, abbiamo transazioni distributive insomma abbiamo partiamo da questi che sono sicuramente quelli più incisivi pil eh, il rosso a questo punto e le, le richieste di disoccupazione allora intanto il pil ci, ci ricorda vabbè, eh è meno dell'attesa ma è sempre positivo quindi ci, sì, ricorda, sì, sì, certo, ovviamente. Eh, ci ricorda che ricordiamoci che la banca centrale americana è un anno che aumenta i tassi ed è un anno che c'è l'inflazione eh sì è perché una... è iniziato a marzo dell'anno scorso la esatto. Fed esattamente quindi ormai è quasi un anno ora si se, è se sempre, de se sempre detto sappiamo dalle regole economiche che questi effetti ci vuole un certo tempo perché portino a, a qualcosa a livello economico di solito si parla di mesi 3, 6, 9 mesi, eh, ma qui è un anno che no, non si vede un vero, un vero rallentamento economico. Adesso cercavo di, se riesco, di farvi vedere, sì. di farvi vedere eh, questo è un, è un indicatore, Ecco, adesso mi metto in condivisione così vi faccio vedere questo grafico, che è un indicatore di, eh, è un indicatore di tenere conto di vari fattori economici, dovrei okay. essere... In Eccolo qui, adesso sposto ta, un po' di finestre. Allora, vi ho messo gli Stati Uniti e il G7. Questo è di questa organizzazione OECD che si chiama Composite Lead Indicator, in realtà non è un, un anticipatore, però tiene conto di vari fattori economici e finanziari. Li mette tutti insieme e vedete che cioè, ecco, questo indicatore è a, a ribasso. Questo non tiene conto solo del PIL, tiene conto anche del PIL. Però ci dice che è solo questione di tempo, cioè questi indicatori lo dicono chiaramente, dovrebbe arrivare un rallentamento, che per il momento ancora non si vede in maniera decisa, ma arriva, perché l'effetto dell'inflazione e l'effetto del rialzo di tassi, e contiamoci pure quello del mese prossimo, arriverà. Gli ultimi dati ci dicono che ancora non si vede, certo. e allora io vi do una brutta notizia, purtroppo arriverà allora velocemente. Purtroppo potrebbe accadere così, che di colpo si deteriorano tutti questi dati, perché questo indicatore, che è un leading, quindi moderatamente anticipatore, è in discesa da, adesso qui non c'è scritto, però è praticamente dal, da novembre dello scorso anno circa, okay. in sì, sì, sì. E, e vi ho messo gli Stati Uniti e il G7, quindi nel G7 ci sono i principali paesi del G7, quindi anche gli Stati Uniti, per cui... Cioè è incontrovertibile. Ma quindi questo cosa vuol dire? Che non si, sta scontando, eh, non si stanno scontando in modo corretto le, le, le notizie che arriveranno o la situazione che arriverà se, come dici tu, improvvisamente succederà qualcosa? Eh, allora, due, ci sono due fenomeni uno, una forte resilienza del PIL che ancora tiene molto bene la disoccupazione è sempre un dato che arriva dopo è un lagging indicator cioè eh, ci conferma che le cose non stanno andando bene, quindi la disoccupazione arriva sempre dopo il PIL è un indicatore puntuale però ha ancora molta resilienza altri dati se uno va a vedere il settore immobiliare negli Stati Uniti è un, è un settore ma non in crisi, in crisi nera nera e pesa per una certa percentuale del PIL, beh, arriverà anche in Italia, sappiamo per okay. quale questione sì, beh, sì, questa sì. crisi. Ecco, il, il timore è che questa, questa è, è come una diga che sta tenendo, no? cioè c'è l'inflazione, c'è l'aumento la, la, eh, dei tassi, però la diga tiene, tiene, tiene, tiene. Questo, di, di, questo indicatore ci dice guarda che questa, riga, questa diga fra poco non tiene più, sta, sta cedendo questa diga e sto parlando di economia e non di finanza e, e, quindi, e quindi è probabile che poi di colpo una serie di indicatori economici deteriorino non parlo di crisi economica parlo di rallentamento sostenuto perché è, è sempre stato così cioè, un aumento dei tassi porta a rallentamento economico, c'è da dire un'altra cosa che dall'altra parte so, la BCE è specialista in questo, la Fed meno. La Fed sta ritirando denaro ma molto poco, cioè aumenta i tassi ma ritira poca liquidità. La okay. BCE invece aumenta i tassi molto meno e non ritira praticamente liquidità. Quindi anche questo sta portando a un rallentamento dell'effetto, dell cioè sta aiutando l'economia in un certo senso, più, in un certo senso più di quello che ci si aspettava. E però, se, se vuoi combattere l'inflazione, a un certo punto devi far rallentare l'economia, perché l'aumento dei tassi non è in funzione aumento i tassi, allora automaticamente diminuisce l'inflazione. No, aumento i tassi rallenta l'economia, diminuiscono i consumi, diminuisce l'inflazione. C'è questo passaggio Ecco, Ecco, però questo è eh. assolutamente, questo è il passaggio, diciamo così, passami il termine, scientifico. Però in questo momento noi in realtà non stiamo assistendo proprio a questo passaggio lineare, cioè stiamo vedendo, ecco, stiamo osservando... L'economia reale, i dati macroeconomici che tutto sommato reggono, ovviamente non parliamo di dati brillanti, però nonostante il rialzo dei tassi e nonostante anche tutto quello che sta accadendo, cioè mi riferisco in primis anche alla, al conflitto tra Russia e Ucraina, l'economia reale regge, infatti alla fine sì. del 2022 si parlava di possibile recessione, oggi non ne stiamo più parlando. Cosa sta accadendo quindi, visto che, come giustamente hai ricordato tu, il passaggio è rialzo dei tassi, economia che rallenta, eccetera, eccetera? Eh, io credo che sia ancora un'onda una, una, una, una, un lunga della liquidità, che ce n'è ancora tanta e, tra via, dico la parola fortunatamente, ma non è giusto la parola mm. fortunatamente, ma in maniera abbastanza oculata è stata, è stata eh, utilizzata mediamente per fini, per fini positivi da una parte sussidi a chi ne aveva bisogno anche sussidi a chi non ne aveva bisogno eh, da, da altre parti al sostegno alle aziende e aiuto all'economia in generale ecco c'è ancora questo effetto di, que, di questa, di questa cura, uh, cura enorme perché è impressionante la liquidità che è stata immessa cioè praticamente in, in meno di un anno è stata immessa la liquidità che era stata immessa nei dieci anni precedenti questo è stato fatto in meno di un anno Okay, eh, questo è okay. tra il 2020 e il 2021 ecco l'unica spiegazione che ho è questa che ci sono ancora quegli effetti e questi effetti li vediamo anche li vediamo anche adesso vi metto in condivisione li vediamo anche nella finanza perché se no come si, fa, come si può spiegare un rialzo di questo tipo delle che ha, ha, ha un rialzo adesso potremmo stimarlo nel oltre il 20% da ottobre da ottobre del, dello scorso anno. E ricordo che la guerra non è vicina agli Stati Uniti, è vicina all'Europa. Eh? Ah, certo. E adesso parte una nuova offensiva, l'ha detto Putin. Ah sì, no, sì sì. sì, la... ah, Peraltro domani è un anno da, dalla prima. È eh, certo. E però quando c'è tanta liquidità, quindi va nell'economia, che a, noi, a me, onestamente, interessa di più, e quindi l'economia tiene. Ma va anche nella finanza, perché perlomeno la, se non ci fosse stato un eccesso di liquidità, la finanza perlomeno avrebbe dovuto essere prudente e invece parte l'anno via tutti a comprare soprattutto Europa non America Europa dove c'è la guerra perché è perché c'è più liquidità in Europa c'è più di c'è più massa critica che è stata messa dalla BCE e che ancora circola e quindi ci sono più possibilità poi ovviamente c'è il fatto che ci sono più titoli value rispetto ai growth degli Stati Uniti ma non è che negli Stati Uniti non ci sono titoli value buoni da investire certo. e per forza devono venire, venire in Europa evidentemente, è una mia ipotesi, hanno valutato che gli aiuti che ci sono in Europa dovuti alla massa della liquidità perdureranno ancora l'effetto per quest'anno e forse anche l'anno prossimo. Uh -huh. E anche se ci sarà rallentamento, in Europa potrebbe essere inferiore. Ecco, secondo me chi ha fatto questi calcoli si dimentica del, si dimentica del fattore geopolitico. Eh, cioè che, che, che i russi... Cioè Putin ieri ha detto che la Transnistria non la riconosce più e quindi ha già fatto capire, guardate che se mi... Se mi Fate girare un po' le scatole, io invado pure la Transnistria, che sì, sì. già praticamente sì, sì. è già sì, lì lì sì. perché è in mani i filorussi, e sarebbe una nuova Crimea, ecco, l'ha fatto capire. E, qua, e qui, secondo me, tutti gli operatori, non sto parlando di trader, sto parlando di gestori, soprattutto i gestori che da, dagli Stati Uniti stanno investendo in Europa, secondo me, stanno sottopesando questo fattore ma pesantemente lo stanno sottopesando. Assolutamente, allora Eugenio facciamo così Alessandra in regia che non ho ancora salutato, eh, andiamo con il titolo della Fed perché eh, al di là delle minute che sono state pubblicate ieri Eugenio, eh, molti ritengono che l'inflazione effettivamente potrà andare giù, quindi avvicinarsi credo idealmente si intende questo a, eh, al 2%, magari non entro il 2023 già eh, nella media del 2%, ma quasi entro appunto il 2023 senza recessione. Tu ce, lo, la, ce la vedi come ipotesi già quest'anno, partendo dal presupposto che praticamente siamo a marzo? Cioè non ho capito, ipotesi di recessione... No, no, no, senza recessione, no, no, inizio. che l'inflazione ah, riesca, riesca veramente a scendere, vedi come dice il titolo... Eh, a livelli importanti quindi che possa riportarsi intorno al 2% quindi senza recessione e che quindi si possa tornare a una situazione normale e inflattiva. Allora intanto se si dovrebbe vedere il mio schermo questa è la situazione dell'Europa dove l'inflazione qua non sta affatto rallentando, è continuata a crescere. No no esatto assolutamente l'abbiamo visto anche ieri insomma 6% no siamo? Stava No, con quella core è al 5,3, quell'accordo. Ah, 5,3, non era... Ah, okay. Invece è al 5,6 corda degli Stati Uniti dove effettivamente okay, sta rallentando. Ok, ok, perfetto. Effettivamente sta rallentando e era al 6, 6. Ok. E sta al 5,6. Ok. E, e, ma 5,6, che cosa dove deve accadere? Cioè, com'è possibile che con un'economia un in crescita rallenti l'inflazione? Cioè, no, no, non, vedolo, no, non vedo come. No, Se no, l'economia certo. non rallenta... Come l'inflazione possa rientrare, perché c'è la storia dell'Europa. Ah, ma c'è la questione dell'energia della Russia. Bene, vi sto facendo vedere: gli Stati Uniti, eh, che non hanno bisogno del gas russo, non hanno bisogno del petrolio russo, non hanno bisogno delle miniere russe di, di, di, di, di, di, di materie prime, forse di qualcosa, forse c'è qualche metallo raro che c'è in Ucraina. Ma quello arriva, di grano non ne hanno bisogno perché gli Stati Uniti ce ne hanno abbastanza di grano, quindi non hanno bisogno delle cose che ci sono in Ucraina e Russia, o ne hanno bisogno parzialmente. Quindi questa è inflazione legata al fatto che c'è un'economia forte e tanta liquidità. Uh -huh. Quindi se l'economia non rallenta, per me è alta. Impossibile, non posso no, no, dire. Eh... È altamente improbabile, ma certo. ditevi conto sarebbe una, una magia. No, sarebbe perché... Una magia economica. Ma è certo lo diciamo. L'ho voluto per gli Stati Uniti. È abbastanza... Lo... Sì, sì, no, no, perdonami, è abbastanza logico perché se l'economia non rallenta noi spendiamo e quindi automaticamente esatto. insomma non si abbatte la, eh, la domanda. Cioè, quello è un po' de... spiegato in modo semplice semplice. Esatto, è quello che toglie l'inflazione. Però io temo, e ci sono dei segnali, uno è il mercato immobiliare americano, un altro carta di credito. In questo momento, il tassi, vado a memoria, il tasso medio che si paga sulle carte di credito degli Stati Uniti, dovuto ai tassi e dovuto al fatto che si stanno indebitando tantissimo è al 22%. 22%, quanto possono resistere i, i, i consumi se tu paghi dei tassi del 22? Sono i più alti da 30 anni, non si è, è, è dagli anni Fine anni 80 e 90 che non si ritrovano dei tassi così alti mm -hmm. su, su, sulle Stati Uniti, statunitensi. Certo. Quanto possono resistere i consumi con, de, con, de, con dei tassi così? Un mercato immobiliare che già sta ricordando che c'è qualcosa che non va negli Stati Uniti. Io temo, temo che ci possa essere un rallentamento, un, rallentamento, un rallentamento forte. E se non interviene la, la Fed, perché la Fed così... Ha, ha intervenuto ovviamente, non ha fatto come la BCE che fa lo struzzo, è intervenuto e continua a intervenire, perché il pericolo è quello dell'iperinflazione, la spirale infla inflazionistica, che allora c'è l'inflazione, allora devo pagare il 22% le carte di credito, allora voglio aumenti salariali, eh certo. se non vado aumenti salariali vado in piazza, me li dai, aumenta ulteriormente l'inflazione e tutto continua a aumentare. Ecco, la spirale inflazionistica è lo spauracchio di tutte le banche centrali e di tutti i ministeri dell'economia. Quindi preferiscono che ci sia un rallentamento vero, tangibile dell'economia piuttosto che rischiare de, de una, una, non un una spirale inflazionistica che può provo provocare un'imperinflazione. E poi per, per fermarla ci vogliono misure draconiane e impopolari, soprattutto. Che deve fare un governo. Eh no, beh, certo, esatto. Mm. E quindi è meglio, è meglio che vadano avanti. Vado avanti, e vi dico già il numero, cioè quando vedrete, ma l'avevo già detto in questa trasmissione: quando vedrete che questo numero qui incrocia al ribasso il rialzo dei tassi, quindi il rialzo dei tassi, la prossima volta arriviamo al 5, l'inflazione va a, invece scende, va al 5,2, poi l'inflazione va al 4,8 e i tassi li mettono al 5,25. Ecco a quel punto c'è l'incrocio verso l'alto. Ecco lì. Allora, secondo me, la Fed si ferma: dice mi fermo oh, okay. e guardiamo i risultati. Ma prima ci deve essere un incrocio verso l'alto dei tassi rispetto all'inflazione. Quindi ecco, o scende tanto l'inflazione o salgono tanto tassi. Invece è improbabile oggi riuscire a capire quando la BCE potrebbe fermarsi, eh, credo, no, Eugenio? Eh, però deve avvicinarsi, deve avvicinarsi al 5,3. 3 eh, Dal 3 al 5,3 eh, c'è ancora uno spazio siderale. Cioè la BCE deve, deve arrivare almeno deve arrivare al 4, anche se scendesse sotto il 5 l'inflazione core deve almeno avvicinarsi ah, deve almeno avvicinarsi eh, sappiamo Sì, sì, sì, no, sì, no, sì scusa una, una questione la, vai, perché, vai, la BC, perché la bc ha paura ha paura a togliere liquidità eh, da, dati di, de, de, credo della scorsa settimana, l'Europa sta finanziando l'Ucraina non solo de, militarmente, ma anche per aiuti. Ci sono un milione di profughi in Polonia. Un milione, mm -hmm. che non è che può pagarli tutta la Polonia, no? Dobbiamo dargli una mano come Europa, certo. fanno parte dell'Europa, certo, certo. al, al di là che poi proprio, prima... oggi, poi, proprio oggi, Ursula von der Leyen ha fatto questo discorso sull'unità, sul fatto che certo, negli ultimi tre, no, no, appunto che negli ultimi tre anni ci siamo riscoperti più uniti. Speriamo sia così, perché come dici tu, ovviamente se si fa parte di una istituzione come quella europea, bisogna poi aiutarsi nel momento del bisogno, chiaramente. Eh, ma questo ha un costo, cioè, eh certo. eh, nell'Ucraina sono trasferiti circa 50 miliardi, che sono ancora pochi, eh, però poi per la ricostruzione o per continuare ad aiutare l'Ucraina, che se la guerra va avanti si aumentano i profughi, eh, qui bisogna aiutarli in qualche modo, e eh, quindi... Eh, quindi e quindi già oltre i sussidi per le aziende per la questione dell'energetica che stanno dando quasi tutti i paesi e ricordo che la von der Leyen lo dice quasi ogni mese l'ha detto più volte ha detto: guardate che se date i sussidi per l'energia poi arriva inflazione l'ha detto, sta ridetto, ridetto ma al di là di questo che, che la, la BCE in qualche modo indirettamente finanzia questo probabilmente c'è anche bisogno di finanziare una, un aiuto all'Ucraina e certo. quindi è molto cauta è molto cauta questo il pericolo, il pericolo è che, è che questo quel grafico che vi sto facendo vedere continua a crescere Assolutamente e non sì. scenda eh, senti Eugenio allora oggi peraltro penso che ti terrò qualche minuto in più spero che tu non abbia da fare subito no, alle 15. allora no detto questo perché ci sono ancora due questioni che voglio affrontare con te intanto beh, torniamo al titolo sull'inflazione italiana altro che bella notizia ma giusto un commento ne abbiamo già detto prima perché poi ieri abbiamo letto subito no, appena è stato pubblicato il dato i titoloni ah, eh, finalmente l'inflazione in Italia scende però siamo ancora al 10% quindi ti chiedo un commento, un commento su questo, anche magari tenendo conto del fatto che nonostante tutto l'indice italiano, il MIB eh, performa bene, cioè, abbiamo visto è la borsa eh, record diciamo così, dall'inizio dell'anno, quindi a livello mondiale, cioè quella che ha riportato i migliori risultati. Sì, eh, diciamo che è sorprendente questo andamento, andamento della borsa italiana, ma adesso stavo, stavo cercando il BTP, ma è sorprendente anche l'andamento del BTP adesso vi faccio vedere perché mm. adesso ve lo, ve lo metto, metto in condivisione sì, e ve lo faccio vedere ottimo siamo a 4.47 il decennale 4.47 di rendimento esattamente che è contro il 2.5 della Germania circa eh sì, eh sì. però vediamolo dal punto di vista dei prezzi che è l'inverso del rendimento allora guardate attenzione minimo di, di inizio gennaio si sale e adesso sta correggendo quindi sta correggendo, scendono i prezzi stanno aumentando i rendimenti andiamo a vedere nella stessa fase cosa ha fatto la Germania cioè il Bund, il Bund è salito ed è sceso molto di più guardatelo in parallelo guardate sopra guardate, guardate la distanza tra il minimo attuale del, del BTP e il minimo di inizio gennaio che è un minimo anche ciclico vabbè, sono cose più cose mie delle, delle mie strutture cicliche guardate invece quanto è molto più vicino il boom da questo minimo. Uh -huh. Quindi in questo momento l'Italia sta andando bene sia sul BTP e quindi anche sullo spread, e sta andando bene anche come, come azionario. C'è proprio fiducia in questo momento sull'Italia per una serie di motivi che possiamo riassumere. Uno è, è quella che ha, ha preso più, pre, ha più soldi dall'Europa per, per, per la questione della pandemia, e ce li avrà ancora credo fino al 2024, 2020, in varie tranche fino al 2025. Ha avuto un ottimo PIL tra i migliori in Europa lo scorso anno, sembra che lo manterrà quest'anno e c'è un governo stabile. C'è un governo stabile che si, si temeva che fosse antieuropeo, invece per il momento sembra che vada molto d'accordo, ma è un governo che sta dimostrando una certa stabilità. Tutto l'insieme, considerando che ci sono anche molti titoli finanziari e il, e il sistema bancario europeo sta a, avendo dei buy un po' a tutto il mondo, tutto questo sta portando a, dei, una borsa che veramente io credo che non so quanto bisogna tornare andare indietro guardate che rialzo ottobre perché anche già prima era iniziato guardate la pendenza la pendenza del rialzo di ottobre fino a fine novembre uh -huh. e la pendenza del rialzo di gennaio è praticamente uguale quindi non è la cosa sorprendente che ha rifatto il nostro mercato quello che aveva fatto già i due mesi precedenti ma era inatteso questo, questo, questo rialzo la migliore borsa europea la migliore borsa europea è una, una linea retta, è impressionante, una linea retta. Uh -huh. E anche sui BTP, anche sui BTP sta andando bene. E io credo, temo che ci, ci si sveglierà da questo sogno. Dove ci, ci si sveglierà non penso che la, la borsa italiana crolli, ma che perlomeno torni come forza rispetto agli altri mercati europei, mi sembra più che normale. Perché ricordiamo che è vero che un'inflazione un elevata aiuta un po' il debito pubblico. Però dall'altra parte i tassi elevati, i tassi elevati vuol dire che paghi di più i rendimenti del debito pubblico. Quindi bisogna vedere tra le due cose cosa prevede. Ah no, beh, è chiaro, certamente. E le banche sono piene di debito pubblico italiano. Le banche italiane che hanno spinto, non solo le banche italiane, ma molte le banche italiane hanno spinto questo rialzo, oltre ad STM e altri titoli, eh, le banche italiane sono piene di debito pubblico italiano. Quindi se ritorna in difficoltà il debito pubblico italiano, non subito, magari fra qualche mese, eh, io... Questa, questo grande rialzo dell'Italia non so quanto sia, sia così sostenibile, non dico che si fermi, ma perlomeno ritorni a essere forte come gli altri dell'Europa, okay. perché mi sembra un eccesso di ottimismo quello che c'è sull'Italia a livello finanziario, eh? lo dico a livello finanziario, a livello, a livello economico ci può stare, ma la finanza è una piccola, è una piccola fetta de dell'economia, noi abbiamo la borsa valori che non rappresenta l'economia italiana. Mm -hmm. è sì, eh, questo è, cioè, forse non c'è nemmeno una, una motivazione precisa come eh, ci hai fatto capire tu però è interessante questo spunto perché in questo momento eh, la finanza italiana è, è ben sostenuta diciamo, cioè, si sente fiducia nella no? sì. finanza Sarebbe, questo è uno spunto interessante pensiamoci magari di approfondirlo Eugenio, io ti do sempre degli input poi piano sì, piano eh, ci arriviamo allora, Bitcoin and Comp sempre facciamo il punto con te Eugenio, chiaramente andiamo a vedere un po' come stanno le criptovalute, però non possiamo non partire da questo terremoto che ha investito Rock Trading con questi 34 clienti italiani che stanno tremando un po' per i Bitcoin, Cosa, un terremoto che appunto sta scuotendo anche l'Italia. Cosa sta succedendo? Allora, io visto che conosco la società e conosco anche uno dei founder, mi sento di poter dire che sono persone serie. Parliamo di una società che è stata il primo exchange in Europa, poi sì. per un po' è stato, è stato come sede a Malta, ma non è una colpa, cioè Malta non è un, un paradiso fiscale, e poi sono tornati in Italia, credo nel 2017, nel 2018, sede a Milano. E, e c'è ancora da capire che cosa è accaduto. Diciamo che hanno bloccato tutto probabilmente perché è stato bucato il loro sistema uh -huh. e quindi devono fare dei controlli, mi sento di poter dire che chi ha i soldi... Sì, esatto, di... scusami, non ho specificato, dando per scontato che eh, hanno interrotto praticamente l'operatività, no? esatto. e quindi c'è un po' di ansia per così dire tra i risparmiatori, ecco. sì. sì, allora, a, a livello globale è, è, un piccolo, è un piccolo exchange, quindi conta veramente poco. Per l'Italia, però, per la fiducia che c'è nel settore dell'Italia, sicuramente pesa questo, questo, questo fatto, diamogli tempo che facciano i controlli che dicono che stanno facendo per vedere come, come si svilupperà, certo che avere dei propri fondi, che comunque da due, giorni, da due giorni uno può andare a vedere quanti fondi aveva, però non può spostarli, non può fare spostamenti di niente, devono fare i controlli ecco io ricordo che i signori, quelli che hanno, che hanno acquistato una, una sicurazione Eurovita sono messi anche peggio. Ah no, beh, certo, eh. Eh, ho parlato anche di quel caso, certo. Eh. Eh, beh sì, diciamo che poi è stata su, su Rock Trading, è stata interrotta l'operatività. Qualche giorno prima c'era già stato qualcuno che aveva lamentato la difficoltà di, sì. di fare delle operazioni, no? Prelievi trasferimenti, poi c'era Banca Sella che insomma in qualche modo si è defilata come banca d'appoggio, ma evidentemente uh -huh. si intravedeva eh, appunto proprio qualche difficoltà di sistema. Poi, come hai detto tu, bisogna chiarire bene cosa sia successo. Però Ecco poi, diciamo che qualche segnale era arrivato prima di, del blocco effettivo. Sì sì, c'era stato, ma probabilmente il loro sistema è stato bucato ed erano stati sottratti delle, degli asset, delle cripto, sostanzialmente, che avevano in custodia, probabilmente già tempo, tempo addietro e da qui nasce poi probabilmente una serie di catene di, di, fe, di eventi che poi hanno portato a questa, a questa sospensione per vedere un po' eh, cosa possono fare. Eh, io spero, ecco, la, la, la, la cosa che spero che non sia accaduta è che abbiano bucato di nuovo i loro sistemi e abbiano sottratto ancora, questo non lo so, è un'ipotesi ovviamente sto dicendo, no, no, certo. che abbiano bucato i loro sistemi e quindi adesso devono vedere quanto veramente quanti asset hanno e quanto possono, se, se poi liquidano la società, quanto possono dare ai loro clienti oppure se vanno avanti, si trovano... Un cavaliere bianco, un salvatore, che immette liquidità, come è successo anche su altre exchange. Arriva qualcuno, gli mette liquidità per gli ammanchi e si va avanti. Certo. Eh, vedremo, io ripeto. Mi so chi c'è dietro e sono persone serie uh -huh. non sono persone come quello di FTX che fa quelle, quelle manovre spe speculative okay. e fa, usa i soldi dei clienti per fare delle cose come se fossero soldi suoi okay, okay. E ecco, mi sento questo di poter ecco, riscaldare visto le persone eh, Eugenio quanto sta risentendo il bitcoin a livello proprio di prezzo diciamo così adesso vedo che a 24.036 sta calando dello 0,64 per questa storia o per altro eh, e poi ehm, ma qualcuno sostiene che in generale le criptovalute stiano soffrendo stiano scivolando anche sull'ansia proprio del rialzo dei tassi visto che ne stavamo parlando poco fa questi due aspetti e poi ti saluto allora sull'effetto sulle criptovalute bitcoin zero perché parliamo di un piccolo exchange okay. se fosse okay. un exchange più internazionale ha, ha soprattutto clienti italiani o avrebbero avete... avuto più, più esatto, scossoni se fosse okay. stato più grosso cioè se, se avessi avuto degli asset che ne so di un miliardo o qualche centinaio di milioni di euro e allora qui parliamo di mi ricordo 10, 15, 20 forse miliardi di eh, milioni di asset mm -hmm, diciamo, okay. basse. Okay. E, quindi nessun effetto rimane per quanto riguarda il bitcoin 25 mila ha retto come resistenza io credo che se si, noi siamo ancora in una fase ricordiamoci la, la correlazione positiva questo eh, rosso l'S&P verde, del bitcoin correlazione ancora nettamente positiva questa è una correlazione 52 settimane che è del 78%. Quindi c'è ancora questo effetto. Se il mercato americano, come ipotizzo, posta, riduca la sua fase di riscon, è ancora in fase di riscon e vada in una fase risk neutral o risk off, io penso che il bitcoin potrebbe anche leggermente correggere, però, soprattutto da eh, anche lui da inizio anno ha dimostrato, tenendo conto anche della volatilità differente del con il mercato americano, una, una, una forza relativa maggiore, confermata anche dall'ultima situazione del rialzo che c'è stato in particolare il 15 febbraio. Ecco, se rimarrà questa forza relativa anche quando il mercato americano, io ipotizzo, potrebbe essere marzo, corregga un pochettino di più, anche sulla scorta dei rialzi che fa la Fed e poi anche la BCE, e, e, se, e se terrà quota 20.000, o addirittura, o addirittura si ferma anche più sopra il, il, il, il, la confezione, ecco penso che poi ci possa essere soprattutto una seconda metà dell'anno eh, con una situazione a riscon di più sulle criptovalute che su, sui mercati azionari, dove il bitcoin possa recuperare altro che 25.000 e direi, mi sbilancio ovviamente, ma lo dico proprio così, non, non esistono i target price, però come idea... Se veramente ritornerà a questa fase di riscon forte, più forte sul Bitcoin e le criptovalute, penso che possa arrivare a 30.000 e anche oltre nella seconda metà dell'anno e trainare poi tutte le, le criptovalute. Okay. Ricordo che c'è anche l'alving, ne avevo già parlato, ah, sì. l'alving del, de, del Bitcoin l'anno prossimo, a, ma a fine agosto, non mi ricordo se è fine luglio o inizio agosto, c'è l'alving del Litecoin. Okay. Che il, figlio, il, il figlioccio del bitcoin. del bitcoin. Sì, ne avevi parlato anche la, nella puntata precedente in cui ci siamo sentiti assolutamente. E questa sarà una, una cosa importante. L'altra domanda che mi avevi fatto me la sono persa. L'altra domanda? Ah sì, eh, anche io me la, me, me la stavo perdendo, ma mi è tornato in mente. In generale eh, si dice, le criptovalute stanno scivolando un po' sempre sull'ansia del rialzo dei tassi. Quanto le cripto seguono anche l'andamento, insomma... Eh, de, de, de, de delle banche centrali, insomma, quanto seguono gli stessi argomenti dei mercati tradizionali, mettiamola così. Allora, intanto non è vero che le criptovalute non danno rendimento, perché si possono mettere in staking, cioè blocchi su un conto e ti danno un rendimento. Però questa cosa è complicata, andrà sviscerata e bisognerebbe vedere su quale criptovalute. Okay. Detto questo, tutte le criptovalute, come il bitcoin, che sono degli asset a numero finito, sono, sono deflattivi per, per, per, per definizione, cioè è solo questione di tempo, ma visto che ancora più dell'oro sono degli asset scarsi, perché l'oro è scarso ma un pochettino se ne trova sempre, il bitcoin sono 21 milioni, fine oltre a 21 sì, milioni Sì, sì, poi non, non, non ce ne saranno più non sono e infiniti e quindi è deflattivo certo. magari adesso non, ancora, non è stato ancora digerito dal mercato ma quanto più si va verso i 21 milioni tanto più il mercato sarà deflattivo nei suoi confronti a meno che non chiuderebbe attenti tutto il mondo delle cripto ma se il mondo delle cripto rimarrà, rimarrà eh, attivo come penso per la questione non delle cripto ma della questione delle blockchain che servono eh, il bitcoin e tutte quelle a numero finito saranno deflattive, quindi copriranno, copriranno ampiamente dall'inflazione e si spera facciano anche ben di più. Ok, chiarissimo. Allora Eugenio Sartorelli, grazie, intanto togli la condivisione, eh, ringrazio anche gli amici che ci hanno scritto in realtà per salutarci. Antonello dice buongiorno a tutti, bentrovati. trovati Eugenio, Augusto grazie per l'analisi con la A maiuscola, e eh, beh insomma Eugenio Sartorelli è una garanzia. E, e quindi insomma, oggi poi l'abbiamo sfruttato per bene e Eugenio io ti ringrazio naturalmente per, eh, per essere sempre con noi anche per questa puntata e rimando invito tutti i nostri amici a contattarti se volessero approfondire questi temi, buon pomeriggio buon pomeriggio, posso solo dire una cosa che sì? il, il 18 per chi è interessato, io il 18 di eh, marzo qua devo, eh, a Desenzio Garda, farò un corso dopo certo. tre anni e mezzo che non ne faccio in presenza oh. però, ovviamente ne faccio uno in presenza sul, sull'analisi e analisi eh, con i cicli dove faccio anche, parlo delle cose di che parlo qui, cioè di analisi intermarket, cioè cerchiamo Vabbè, di certo, capire certo. come i cicli economici, i cicli finanziari sono intrecciati fra di loro. bene, sono magari, ci vengo, magari ci vengo pure io, dai. Certo, eh, senza è un posto bellissimo. <ride> Appunto, app quando hai detto poi ci sarà anche già bel tempo, quando è? Quando è? Eh, il 18 marzo. Eh, allora eh, può sì, essere sì. anche che ci sia la primavera, insomma. Va bene, grazie Eugenio Sartorelli, a presto.